Nick, tu sei aperto? Sì, è successo ieri sera Ma oh, che cosa è successo ieri sera? Non lo voglio sapere, non me lo dire Io intendevo aperto di mente Nick Ah, è ovvio, anche quello Anche quello, ok, va bene, ok, va bene Insomma, eh, non volevo sapere bene cosa è successo ieri sera, però praticamente oggi dobbiamo ritornare un attimo seri, Nick, perché c'è la serie SCP. Abbiamo questi nuovi zainetti che per fortuna ho Bellissimi. preso. E praticamente, eh, oddio mio, cosa devo fare adesso per riprenderlo? Vabbè, niente, ci serviranno, saranno i nostri compagni d'avventure. Adesso vieni con me, perché praticamente mh, non voglio sapere che cosa tu abbia fatto al mio laboratorio. Non voglio saperlo. No, no, okay. sono interrotto per sbaglio un blocco. Mm. Va bene, dopo facciamo i conti. Vedete? Ma solo, Ma come? Dopo, solo dopo. Ma l'ho riparato! Solo dopo facciamo i conti. Intanto, però, ritorniamo seri, ripeto. Perché sennò, qua non ci. Non, poi dopo non, non viene. Cioè, insomma, è, è brutto, no? Anche perché poi qua ci potrebbero ammazzare da un momento all'altro. Allora, eh, questo albero mi ha spaventato. Praticamente, dovevo andare da questa parte. Io mi ricordo che la cella sia da questa parte, appunto. Guarda, Nick, sinceramente, non so nemmeno cosa aspettarmi. Io vedo che là sopra c'è direttamente il pianeta innevato. Tu cosa dici? Perché ti, ti sei già addormentato, vedo. No, no, ci sono. Devo dire che quel pianeta innevato là è molto bello. Comunque, allora, è bello, sì, certo. Eh, però, insomma, è anche molto misterioso tutto questo. E Comunque, guarda, ho detto cella all'inizio, ma non volevo dire cella, perché praticamente io camminando qua in giro, appunto per trovare delle celle, ho... mi sono imbattuto in una cosa molto strana. Che però adesso. Che In che cosa? Vedrai, che cosa? È, è una cosa molto particolare che non c'entrano con le celle. Adesso capirai bene, perché praticamente qua in giro, io ora non, non, non so esattamente dove. Però qua in giro circa. E c'è davvero una cosa strana. Che però io non me la spiego. Perché diciamo nei mondi ah, SCP. Per esempio, cosa? Cosa è? è, è ah, eccola! Eccola, l'ho trovata. È un letto. Come vedi, con ah. una radio intorno. Allora, la radio è la classica radio SCP. Che però dovremmo spegnere perché sta già rompendo le. Uh, come si spegne? S sta diventando sempre Lo so. più forte. Ok. La spacchiamo. Sì, vai, bravo, spaccala. Vabbè, uh, io direi di. però mettere la porta al gun comunque si sente un casino. Io dormo perché praticamente questo dovrebbe essere un, un mondo. Ecco, esatto. Ma dove sei? E sono mi scomparso. V esatto, vieni co qua con me. Arrivo. E uh, oddio mio, mi sa Nick che non funziona però la porta al gun qua. Mmm, Non funziona, forza, pa Oh, parla però, sveglia Ci sono, ci sono Eh, no, non ci sei, perché non, non parli Allora, praticamente, questa dimensione è molto particolare Perché, vediamo, è tutto quanto grigio, prima di tutto E poi è pieno di laghi Ma di lava C'è quel letto, aspetta, guarda, c'è il letto a mezz'aria Ma io non lo vedo, che letto dici? Eh sì, tipo, vedo, vedo metà del letto Quello là che c'è, quello là che c'è Sì, mamma qua. mia, se sei brava a parlare eh, Nick, scandisci bene le parole, stai tranquillo e parla bene, per favore No, si butta giusto perché questa qua è una dimensione strana Tutta piena di lava Eh, lo so che è tutta piena di lava, tutta quanta strana, diversa dal solito Infatti adesso dobbiamo andare a controllare e ad esplorarla Praticamente è molto... Oddio mio eh, ho, mi so, Per un attimo mi son visto cadere nella lava e ci ho, ho, ho, ho visto nero praticamente allora, mh, eh, devo dire, è molto diverso dalla classica serie SCP Cioè nel senso, noi non stiamo solamente esplorando gli SCP E, e appunto, non stiamo semplicemente vedendo dei nuovi SCP e tutto quanto Oddio, questi fiori fanno... rompono Molto male Fanno male, fanno male E praticamente, tu sai no, che in questa serie Praticamente noi dobbiamo intrappolare gli SCP nei pianeti E in questa... Eh, ho capito, ma se quell'SCP è un letto È molto più facile da contenere Ma, cioè, che SCP è? Qual è? È una cioè, cosa... È un letto che si porta in questa dimensione, basta. È esatto, è un, una cosa molto più particolare di quanto si possa credere. Allora, prima di tutto, questo è anche un legno diverso dal solito, come puoi ben vedere. Infatti, vediamo eh, vediamo che tipo di, di blocco mi dà. Had, ok, prima di tutto si chiama... Oh, santo, cioè, si chiama uh, le, uh, Il legno morto. morto. Sì, esatto. E quindi questo non mi fa ben sperare Anche perché non so sinceramente che cosa aspettarmi Da questa dimensione Nick E non so nemmeno che caspita di SCP sia questo Cioè non so se è un SCP o meno Secondo me sì. è tipo un SCP che porta appunto In altre dimensioni ma appunto però Non ha nemmeno il codice identificativo Dell'SCP non si sa nemmeno se è Euclid se è Keter non si sa il numero Non si sa niente se voi magari ragazzi eh, Nei commenti sapete per favore Dirci che, che numero potrebbe essere Questo letto eh, ci fareste un favore Così almeno lo possiamo ben Categorizzare nella giusta uh, Cella, ecco nel, nel, Nella giusta sezione degli SCP Perché appunto C'è la, la sezione degli Euclid C'è la sezione dei Keter e tutto quanto Allora, da questa parte invece si va uh, Vediamo un attimo eh no, Però non è che ci sia molto Qua vedo Però tu Nick eh. C'è un fungo comunque C'è un fungo, ma vabbè sì Questo lo vedo anch'io, grazie al cavolo <ride> Vediamo, eh. questo fungo Ecco, anche questo dovrebbe essere Despair, despair Mushroom Che non so esattamente cosa voglia dire Però praticamente dovrebbe essere una sorta di, di fungo morto di... Ecco, anche questi fanno male Vedi, è una dimensione totalmente strana to Totalmente Particolare e diversa da, da, dal solito Ecco, invece se io tipo prendo Questo legno, com'è che, allora prima Eh, Nick, ma questo qua certo, certo. È il legno di sangue fatto di sangue schifo. proprio Sì, è tipo mi dà, ma che figo in realtà Mi dà tipo sì, le planks Che bello, ma fa anche schifo Mi dà le planks di, di, di, di, di, di legno sì, Di sangue, di sangue cioè. esatto Vabbè, mi sono un attimo confuso Può capitare a tutti nella vita Adesso vediamo un attimo il legno Adesso questo legno di sangue questa dimensione qua mi inizia a non piacere. Ma tu dici? Guarda, tutta grigia, piena di. di, di legni morti eh, e di puta, sangue. Ma è tocca triste. Sì, sì, sì. Eh, ma perché secondo me è un po' particolare per questo motivo qua. Perché appunto abbiamo trovato questo letto. E questo letto ah, probabilmente porta. è un altro porta. pezzo di legno, magari un altro tipo di legno ancora. Può essere, secondo te, in un'altra dimensione. Guarda, um, un altro tipo di legno. Sì, potrebbe eh, anche essere. Oh. Guarda, poi c'è anche la netherrack, quella là del, del, del, del, del nether. Del nether? Eh, però sai come un po' l'inferno sarebbe. Mica il, il ma nether. sta bruciando del legno. Mm -hmm. Eh, vedo. Vabbè, è normale. È pieno di lava. Allora, cerchiamo di, di inserire. Stradarci però giusti perché comunque qua Ok mh, ci sono cose comunque Particolari strane diverse dal solito però Non so se c'è qualcos'altro di diverso Oppure no io ho sentito che in questa dimensione C'è qualcosa effettivamente di strano E di particolare E, e però dobbiamo ben capire cosa c'è Perché all'interno ecco tipo qua Ci sto... Ma sarà Qualche popolazione magari un villaggio qualcosa del genere Io ho saputo che c'è tipo aerobrine Ah sì. anche qua non, allora non so se è veramente così Ho sentito delle voci che dicevano questo uh, Però non, non so appunto Non so veramente allora, Perché ci siamo entrati Perché Nick l'ho trovato L'ho tro eh, trovato, ho capito Siamo esploratori dobbiamo vedere i nostri SCP Non è che possiamo così andare a caso E metterli in una cella a caso Senza poi capire che Ma se che si può fare Che rischio effettivamente danno E eh, no, e eh, no Allora vedo una lunga vasta Volevo dire una vasta lunga di, di, di pianure Certo che comunque oggi sono proprio particolarmente Ma è molto pianura questa però eh. Cioè è anche molto lunga Infatti, allora, prima di tutto è molto distante Se tu vedi la lava lì Cioè è molto ampia è... Ma nel non c'è una distesa ampia di lava Troppo ampia Eh, eh vedo Poi lì, guarda Se andiamo da questa parte In teoria no, io ho visto qualcosa da questa quindi, parte mi una cosa Questo qua potrebbe essere tipo Il mondo, l'overworld Uh -huh. Però do dove al posto dell'acqua c'era lava, dove, dove la, la, te la terra è tutta morta, mm. gli alberi le foglie non ci sono perché è tutto morto potrebbe benissimo essere potresti aver ragione questa cosa e chissà magari potrebbe potrebbe, darsi, potrebbe trattarsi di un'anomalia in realtà guarda Nick io dato che è un letto quello in cui siamo andati secondo me noi siamo dentro un incubo Cioè, questa non so se è una vera dimensione potrebbe essere un semplice incubo oppure potrebbe essere un, una dimensione fatta di, di, di, di incubi appunto magari di incubi che succedono addirittura ne, nei veri incubi quindi ne, nel mondo reale tipo hai presente no, che gli incubi sono terribili. Ma se moriamo qua, moriamo anche nella vita reale. Beh, eh, potrebbe succedere, io spero non succeda mai. Ma potrebbe benissimo succedere. Chissà che magari eh, adesso troviamo anche qualcosa di strano che ci ammazzi appunto. Io spero di no. Eh, Sto bruciando nella lava. No, ecco, stai attento a non bruciare, eh, mi raccomando. Perché se no eh, ti devo punire. Cioè nel senso ti devo mettere nella cella con gli SCP Tipo con lo Shega E guarda che lì è brutto eh Perché lui ti fa cose un po' particolari insomma. Eh ma solo se lo guardo però Se non lo guardo non mi fa nulla allora ti metto nella cella con il um, con il mostro del solletico, che tipo ti fa il solletico? Dunis Childman dietro di te. Oh dove? No, non mi dire. Oh porca miseria. No, Ma ce ne sono due. No! Oddio, oddio, oddio, oddio, come ce ne ce sono, ce due? sono no, due? Non mi dire Nick Prendi la tua la tua cosa, la tua Portal Gun, veloce, veloce. L'altro Lì... non lo vedo più, allora, se n'è andato. Come non... Ah no, è qua sotto. No, è, è qua sotto, vieni, forza, prendilo con, con... Ma passa attraverso i blocchi. Porca miseria, eh, Nick, guarda che così non... Cioè, de devi riuscire a prenderlo, de devi... Ri non il blocco, l'old, no? Ok, perfetto. Allora, adesso facciamo così, non, si sa non, non sappiamo perché ci sono gli olmen in questa caspita di dimensione schifosa, che più, più schifosa non si può, però praticamente cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo metterli nella lava, immediatamente, perché... Eh, ma tanto non muoiono. Eh, eh, però almeno comunque stanno intrappolati e noi possiamo scappare. Ok, allora, come cazzo faccio? così? Quindi... Eh, ok, perfetto. Forza, andiamo, scappiamo prima che sia troppo tardi. Andiamo. Però vedo che comunque non ci stanno seguendo, quindi questo è positivo, Nick. Meglio, meglio. No, scappiamo. no, no, no. Oh mio Dio. Ti sto... devo sentire la lava. No, att... Sei morto. Non mi dire, non mi dire. No, sei vivo, vero? Sei vivo, per favore. Ma... Sì, sì, sono vivo. Okay. Tantissimo. Allora, Nick, noi due siamo morti e stiamo ritornando lì per vedere se il letto c'è ancora oppure no. Però, um, devo dire, allora, mi aspettavo peggio, pensavo di, che, di perdere comunque tutte le cose, ma probabilmente, dato che era comunque una dimensione del sogno, no? Probabilmente non abbiamo perso gli oggetti perché appunto era semplicemente comunque un incubo, tutto ciò che stava succedendo era un incubo. In effetti... Allora, anche... La domanda è perché c'erano gli old men là dentro? Eh, esatto, era proprio questo che, che, che stavo pensando, ci stavo arrivando Infatti, guarda, è una cosa molto particolare questa, questa qua che è successa Però per fortuna abbiamo il letto che praticamente lo metteremo immediatamente in una cella SCP Vediamo se questa qua va bene, eh, sinceramente non lo so Prendi anche la radio, guarda che è importante Dov'è la radio? eccola! Anzi, guarda Non so perché era là Eh, non lo so, boh, non è che magari sì, stato... buttata per sbaglio. Eh, può essere Allora, vediamo se qua dentro magari c'è... Potrebbe andare anche se sinceramente... No, ok, qua dentro no, Nick. Qua dentro no, no, qua dentro ancora no. Ok, allora è perché praticamente, evidentemente, eh, certi pianeti non sono ancora pronti del tutto. Io direi no, che qual... per, questo, per questa volta possiamo anche finire qua e pensarci un'altra volta di, di metterlo appunto in trappola. Allora, Ci pensiamo nel prossimo episodio. Però intanto, uh, il, il letto è comunque nel nostro inventario, è al sicuro, è al protetto, entriamo anche all'interno del nostro laboratorio. E intanto aspettiamo che la fondazione continui questi, questi caspita di pianeti volanti e, e beh, vedremo quali altre avventure ci aspettano nei prossimi nei prossimi video Unissimo.